Si è parlato molto di tutela dei produttori e delle produzioni agroalimentari tipiche sabato 5 novembre a Cavour nel corso dell'inaugurazione della manifestazione Tutto Mele, patrocinata come sempre dalla città metropolitana di Torino. Il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, numerosi parlamentari piemontesi, amministratori di regione Piemonte e città metropolitana si sono confrontati su quanto lo Stato e gli enti locali possono fare per sostituire sostenere l'agricoltura di qualità, in una congiuntura economica già condizionata dagli effetti a lunga scadenza della pandemia e ora aggravata dalla guerra in Ucraina. Sono temi che torneranno anche nella giornata conclusiva di Tutto Mele, domenica 13 novembre, nel convegno in programma all'Abbazia di Santa Maria sul tema «Verso un distretto del cibo sostenibile, le prospettive del settore agroalimentare nel territorio pinerolese». Beh, io credo che come ente di area vasta eh, stare vicino ai nostri comuni eh, nel loro percorso di sviluppo sia fondamentale. Noi possiamo aiutarli a fare rete e a promuovere le sinergie che già ci sono e che vanno soltanto valorizzate, quindi noi ci assumiamo il compito di essere un ente coordinatore di tutti i loro sforzi. E qui la rete è nata già qualche anno fa perché c'è la, la ciclopista, diciamo, eh, la strada delle mele, quindi una serie di comuni che hanno imparato a lavorare insieme. Ma sì, direi che qua i comuni hanno già dimostrato eh, di saper fare rete tra di loro e non solo, hanno anche dimostrato di saper lavorare con i privati eh, perché l'obiettivo è comune ed è quello di eh, sviluppare le nostre comunità, di accrescerne il benessere. Città metropolitana sta per deliberare in consiglio l'adesione al distretto del cibo Chierese-Carmagnolese ma questa idea del distretto eh, prenderà piede anche in altri territori? C'è grande fermento in diversi territori, stiamo seguendo molto da vicino e stiamo cercando di coordinare i diversi attori protagonisti di questa eh, entità che è il distretto del cibo e proprio domenica prossima in chiusura eh, di Tutto Mele eh, parteciperò ad un convegno su un po' potenziale distretto del cibo proprio nel Pinerolese, ma se ne parla in Canavese, se ne parla, eh, se ne parla un po' ovunque nella città metropolitana perché è una grossa opportunità e quindi noi come città metropolitana sosteniamo gli sforzi dei comuni che decidono eh, di eh, percorrere questa strada.